Bella Peppe TV scrive, se apri l'inventario il video finisce Ok ragazzi ci stiamo dirigendo verso Slurpy Swamp per tentare la sfida di oggi Che se apro l'inventario il video finisce Ho voluto giocare in duo ragazzi, joinando un tizio completamente a caso Infatti non, non ho idea di chi sia, non so neanche se è italiano, credo proprio di no ragazzi dal nome E vabbè vediamo come, come va ragazzi, non volevo giocare da solo perché questi giorni ho giocato da Apex Mi sono abituato a giocare sempre con qualcuno, quindi credo sarà abbastanza noioso Vabbè fra ci stavo io sopra N che voglio dire... Volevi farmi cadere eh. Dice la verità Volevi farmi cadere Infame eh? Volevi Vabbè comunque Hanno finalmente fixato ragazzi Quel fastidiosissimo bug Che non ti faceva sfondare Finalmente Ci hanno messo Non so quanto tempo Però finalmente l'hanno fatto A posto così uh, Ragazzi che fastidio non Poter aprire l'inventario Mamma mia Iniziamo proprio male Iniziamo malissimo Credo che il mio amico Abbia bisogno di una mano Ha un P90 però Ah no Li sta noccando Non so Come sta messo Il livello di vita Sì, L'ha noccato Cioè l'ha proprio eliminato Ok, ragazzi, oggi ho voluto fare una sfida un po' più tranquilla, un po' più easy Perché sinceramente, raga, non avevo sbatti di fare sfide troppo difficili Dato che oggi è il mio compleanno Quindi, cioè meglio, il giorno in cui state vedendo il video è il mio compleanno Questo video lo sto registrando il 18 di febbraio il 19 è il mio compleanno Ragazzi, faccio finalmente 18 anni Quindi mi andava, insomma, di... Uh... Di portare un video più easy Ovviamente non voglio lasciarvi senza video E voglio quindi portare almeno un video Ma voglio dire ragazzi Quale youtuber Quale youtuber si mette a fare un video al suo compleanno Al suo diciottesimo compleanno Cioè per favore ragazzi Su su su, e dai che fortuna gamer insomma eh Puoi fare di, di, di tecunosa rabbia eh Allora comunque Mettiamo qua a posto e andiamo Ok di fronte ragazzi attenzione nah, Come l'ho giocata male Come devo one shotarlo sto tipo cioè one shotarlo, un parolone one shotarlo, poi potevo potevo fargli tanto male. Mamma mia, mamma mia. Uh Quite clean, devo dire la verità, quite clean. È il mio compagno viene qua, mo si mette a lutare, grazie. Veramente gentile da parte tua, devo dire la verità. Sì, si sta solo sulla roba, bravo, bravo. Bravo Tra l'altro che, che season è? Season 3 pure lui Non lo so C'aveva roba delle season vecchie Tipo lo scudo Era del cavaliere nero E la skin uh, Della gente elite Boh Dovrebbe essere forte raga Vediamo Raga come al solito Non so se velocizzo O se uh, Vado semplicemente a um... Uh, come dire Tagliare Non lo so ragazzi Vedrò cosa fare in editing Però ovviamente Vi chiedo sempre Almeno il piacere di fidarvi Perché sapete che Se una sfida la sbaglio Sono sempre favorevole Al uh, farvelo vedere Perché crea anche Un effetto più divertente Della semplice vittoria Raga ma Cosa c'è qui? Aspettate Guardate Ragazzi piccolo spazio pubblicitario per ricordarvi di inserire all'interno dell'item shop solo e solamente il codice creatore Forto così come lo vedete a schermo E di acquistare il pass battaglia che uscirà domani insieme alla season 2 con il mio codice Mi raccomando ragazzi taggatemi nelle storie di instagram così le reposto Beh cavolo ragazzi se fossi in voi io lo inserirei il codice creatore Forto. Cavolo nemici sulla mia zona come si facevano a spottare nemici sul suo gioco? Ah sta un lama qua perciò Ok Speriamo che esce qualcosa di buono eh. Ok Facciamo che faccio così dai lo spotto Così vediamo se se lo prende lui Ma chi stava sparando? Stava sparando qualcuno ragazzi Solo che non lo vedo Probabilmente era il compagno di quel tipo Perché l'ho noccato Non si è, è eliminato subito Vabbè Tra tra Mamma mia che panico GG Sta finendo male per entrambi qua Ok Era solo? Sembra di sì Mi sono fatto male cadendo Mi sembra di sì Peccato Vabbè Vedo di curarmi Tanto qui non abbiamo problemi ragazzi Vediamo qua che ci sta Ah, Niente medikit Va bene Vabbè mi curo qua Dai ragazzi a posto Raga, non ho idea di cosa sta facendo Credo che sia FK Oh finalmente si è mosso? Ah ok ci sta è meglio No non è vero ragazzi si è richiuso Non capisco cosa stia facendo veramente Raga finalmente il nostro amico si è mosso Ma non so quanto tempo è passato Veramente credo di aver dovuto fare un super taglio Abbiamo 10 persone Volendo possiamo ancora fare 8 kill Se ce li eliminiamo tutti Quindi abbiamo un buon potenziale A livello di kill Poi lasciate che effettivamente ne farò massimo un'altra Però poi cioè, insomma ci siamo capiti eh se si siamo fare. Come non se può fare Allora, vediamo, ragazzi Il nostro amico, secondo me, è Kuba. Dagazugi C'è Dagazugia, vabbè, comunque Ci porterà alla vittoria Lui è colui che ci porterà alla vittoria Io, io lo so, io lo, io lo sento, è stato un segno del destino Un segno del destino Comunque, allora Lasciamo stare, ragazzi Ehm um... Vediamo Io sto continuando a lottare. Intanto sono riuscito quasi a farmi full di qualunque cosa Tralasciando anche che comunque ho preso il lama Quindi comunque ho, ho ottenuto un leggerissimo boost Vabbè bro uh, Io direi andiamo un attimo in high ground Perché non voglio restare giù Specialmente se poi arriva qualche team Diventa veramente un casino gestirli in due Specialmente perché non so Io non mi fido della tua skill sincero bro Quindi Cioè senza offesa eh Non offendere non ci conosciamo Non sono solito fidarmi di quelli che non conosco Mettiamola così allora qui Teoricamente io non vedo nessuno Ah no invece ci stanno Ci stanno e come? Ok loro non sanno che io ci sono Non ne hanno idea Quindi volendo posso tranquillamente Cercare di avvicinarmi Ah ci stanno due team Ok Quelli davanti li chiudiamo a panino E ce li possiamo tranquillamente fare Il problema sono gli altri Cavolo Mamma mia ragazzi È dead L'ho massacrato Ho messo una trappola Vabbè Elimina quel tipo Non perdere tempo Mamma mia Panico Ok Questo tipo non è male Cioè sa quello che fa Dai Almeno questo Ok però Ci serve altro Sinceramente a me no Andiamocene da ragazzi mancano ancora 6 persone Non stiamo tranquilli possiamo essere raggiunti da un momento all'altro No fra non mi serve il lanciarazzi Ah no ti servono razzi forse Non l'ho capito Eh bro io non posso aprire l'inventario mi spiace <ride> Con tutto il bene ma non posso aprire l'inventario parte che ho premuto start ragazzi Così mi è venuto un panico Ho detto aperto l'inventario Attualmente se ve lo dovessi dire non ho Oh cavolo No no bro in safe in safe ti prego vai in safe Vai in safe ignorali Ah no stanno là non ha senso andare in safe Ok eh, ragazzi, augurateci buona fortuna A me il mio compagno Dagazuka Kupa. E let's go Divertiamoci Ah, Zagazuka Zipa Se non mi porti alla vittoria, no? Z Zagazuka Zipa Forse non si è accorto che sto pure il Kangop, eh Cioè, bufatta era proprio suoi sto capendo niente ragazzi Non giocavo in duo da troppo tempo Ok allora, Questo che vuole fare? Vuole fare tecnica simpatica? No, non ti faccio uscire, fra allora, Ragazzi abbiamo l'high ground Il problema è che stanno ancora in 6 capite? Vabbè, se sì, ciao raga, io ho paura più del mio alleato che mi fa cadere Che degli altri, sincero tu dovessi andando da solo Mamma mia Guarda, guarda, guarda Oh, bella fra Siamo in due Contro due Però il mio compagno si dovrebbe curare Io non posso passarti cure Perché non posso aprire l'inventario Quindi se gentilmente stai attento Vole mi pare siano sotto di me, raga Ok, uno sta là Bella Raga, l'ultima kill la posso fare io e white Dai, dai, dai Questo mi fa cadere? Eh? Probabile Credo che il mio compagno Mi faccia cadere, quindi Esatto, vabbè, si prende la kill GG! Ok ragazzi, è stato abbastanza easy Fortunatamente avevo trovato un compagno forte Che sapeva quel che faceva E io che me la sono cavata, quindi GG ragazzi Bella così, sfida fatta